all'inizio del capitolo 22, dal versetto 23. Proviamo a vedere il contesto. Qui a Gesù viene contestata la dottrina della resurrezione. Gesù sappiamo che a livello di dottrina aveva esattamente le stesse idee e considerava legittime e vere le idee e le dottrine dei farisei sulla resurrezione dei morti, sull'esistenza degli angeli sull'esistenza e sulla alaka della tradizione orale, la Torah Be al Pè, quella che noi cristiani abbiamo completamente dimenticato. Poi vedremo nel, nel, nel prossimo capitolo 23 invece eh, il comando di Gesù proprio su questo, su questo fronte, insomma. ma non voglio, non voglio anticipare cosa. In quel giorno si avvicinarono a lui dei Saducei che dicono che non c'è resurrezione. E interrogano lui dicendo, Didascale, maestro, Mosè disse: Se qualcuno muore e non ha avuto figli, sposerà il fratello, suo fratello, la moglie di lui. Il fratello sposerà la moglie di lui e susciterà una discendenza al fratello. C'erano allora tra di noi sette fratelli, sappiamo cosa gli dicono, no? Leggiamo per correttezza. Il primo avendo preso moglie morì e non avendo avuto discendenza lasciò la moglie di lui, al fratello suo, semplicemente anche il secondo, il terzo fino al settimo. Infine, poi tutti, no? Morì anche la donna. Nella risurrezione, dei sette di chi lei sarà moglie? È una domanda per, in maniera indiretta, Attestargli la fede nella non-resurrezione della carne. Gesù risponde così. Siete in errore, non conoscendo le scritture e nemmeno la potenza di Dio. Quindi ci sono due risposte, una biblica e una sulla potenza di Dio. Sulla potenza di Dio, Dio fa quello che vuole, quando vuole, come vuole, eh, può creare dal nulla, figuriamoci, risuscitare della materia che era stata vivente, insomma. Però interessa a noi, interessa la risposta biblica. E infatti dice, nella resurrezione, qui questo versetto noi spesso e volte lo equivochiamo, non si prende moglie né si prende marito. O oh, chiaramente, io dico moglie e marito, ma nel testo greco è uomo e donna, eh? perché non esiste questo concetto marito-moglie, queste sono cose latine, no? Quindi non c'è gamos, e quindi non c'è gamos né per l'uomo né per la donna. Ma come angeli nel cielo, e so, eh, loro sono, come angeli non vuol dire che nella risurrezione della carne non ci sia sesso. Noi siamo maschi e risuscitiamo da maschi, le femmine risuscitano da femmine, nella pienezza del progetto di Dio, anzi ancora di più del progetto di Dio perché c'è stata la trasfigurazione similmente al corpo del Cristo risorto e trasfigurato nella gloria. Ma non ci sarà la necessità come gli angeli, gli angeli non hanno razza, ogni, ogni angelo è, fa razza per conto proprio, in base all'ufficio che prende cambia nome, e, e quindi noi saremo come angeli, cioè saremo eh, senza bisogno di procreazione, come quando ci sarà il banchetto celeste, no? che sarà un bacchetto ovviamente vegetariano, nel senso che si mangerà solo verdura e frutta, tutte le cose più belle del mondo, non si mangerà per fame, ma per comunione, per fare comunione, per creare comunione. E ci sarà colui che è il nostro Dio, che servirà. A maggior ragione figuriamoci noi, ma lo vedremo dopo il discorso dei servizi. Riguardo poi la resurrezione, dei morti, quindi non solo dai morti, ma dei morti, perché il dai morti significava all'inizio la risurrezione solo dei martiri, che è una verità, perché saranno i primi, no? Eh, sia quelli di Israele che i cristiani, ovviamente. E lo dico così, non creiamo equivoci. E poi c'è la risurrezione invece di tutti, e quella è l'ultimo giorno, la seconda risurrezione. Non avete letto la cosa detta a voi da Dio? Bello perché la cosa detta a voi da Dio è una sottolineatura per dire voi se che siete tutti i sacerdoti, visto che la Torah è stata data primariamente a un membro, un membro eletto della tribù di Levi che è Mosè, il quale ha ordinato la, la, la cioè tutto il sacerdozio, in primis è arrivata a voi, poi dopo voi l'avete data a, al popolo di Israele. Io sono, che poi c'è il famoso egoemino eh, che Giovanni attribuisce, ovviamente, che Gesù in Giovanni si attribuisce, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. E avendo udito ciò, le folle meravigliavano per l'insegnamento. Questa spiegazione alachica eh, di Gesù, di Gesù Maestro, è chiamato Maestro è una risposta che ha trovato ovviamente l'assoluta convergenza anche dei farisei e questo noi lo troviamo in tutte le Mishnayot del, del, del Talmud che come abbiamo già detto è la prima parte a livello temporale delle tradizioni orali ai tempi di Gesù e addirittura anche prima di Gesù io ricordo ad esempio che c'è un altro testo di Genesi eh, sul quale si puntava molto per parlare della resurrezione di tutti i morti che era il sangue di Abele grida a me dalla terra. Abele era morto chiaramente, Dio sta parlando con Cain e gli dice il sangue di tuo fratello sta gridando a me, a me. lui era morto, il sangue inteso come la vita. Qual è l'errore che facciamo? Avendo nella testa eh, essendo figli anche di, della filosofia greca, quindi del platonismo, noi pensiamo di interpretare noi, non loro, non, non Gesù e soprattutto non gli ebrei dell'epoca. Il discorso di Abramo, Isac e Giacobbe, quindi come il Dio dei viventi, come se l'anima di Abramo, Isac e Giacobbe fosse, fosse al cospetto di Dio, e quindi essendo al cospetto di Dio sono vivi, però e questo ve lo posso assicurare io e tanti di voi abbiamo visto la tomba di Abramo a Hebron, no? eh, in quel famoso pertugio dove c'è sotto la, questa grotta con questo sarcofago enorme no? di pietra eh, posso attestarvi che Abramo è ancora lì che sta aspettando di risorgere eh, così come Re Davide nel monte di Sion la città di Sion a Gerusalemme anche lì eh, posso dirvi e eh, molti di voi anche hanno visto la tomba di Davide Melech eh? Eh, non c'entra il discorso dell'anima ex parte dei eh, eh, Dio. Nel momento stesso che vuole un'anima, vuole una persona, anima intesa come persona in ebraico nel Nefesh, no? nel momento stesso che c'è il concepimento, c'è il compimento di ogni possibilità della propria vita. E quindi c'è già eh, ex parte dei il patriarca tutto intero, già risorto. Chiaro che noi che siamo nel tempo, questo noi non lo possiamo cogliere, ma Dio è superiore ovviamente alla terza dimensione, questo ormai, permettetemelo, insomma, si può dire abbastanza chiaramente, se un Dio esiste è sicuramente superiore alla terza dimensione, e poi vatta la pesca quale dimensione è, non c'è scritto, e quindi credo che sia importante vedere sempre questo aspetto profondamente unitario nell'antropologia biblica. Vi saluto e vi ringrazio, la prossima volta finiremo, Dio piacendo, il capitolo il capitolo 22, perché poi il capitolo 23 di Matteo sarà molto denso di comandi da parte eh, di, di Gesù in maniera diretta e indiretta. Ciao e alla prossima!